Dove questa sera, nell'ambito degli eventi culturali promossi dall'Associazione Alfonso Gatto, si tiene un incontro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Mercato San Severino. Siamo con il Presidente Filomena Romano e con l'Assessore Michele Amoruso. Allora, Presidente, la Commissione Pari Opportunità Mercato San Severino, così da quando e cosa fa? Uh, si è insediata un anno dopo la uh, consigliatura del sindaco Somma, abbiamo, lavorato, abbiamo cominciato a lavorare l'anno dopo immediatamente, abbiamo fatto una manifestazione contro uh, la violenza sulle donne con la presenza di Filomena Lamberti, abbiamo uh, festeggiato... Ricordiamo chi è Filomena Lamberti. Filomena Lamberti è una donna vittima di uh, violenza maschile, è stata sfreggiata con l'acido dal marito e ne è seguita... Tutta una vicenda processuale nella quale praticamente il marito a momenti veniva quasi assolto eh, e eh, dopodiché abbiamo celebrato un 8 marzo, con, eh, abbiamo dipinto un, fatto di vingere, un murales a mercato San Severino eh, con la rappresentazione delle donne di tutti i, i paesi del mondo, diciamo, di tutte le etnie e le razze e eh, poi eh, il, eh, nel novembre del 2019 abbiamo eh, curato l'allestimento. Il nome di Irene Rainone e stasera qui avremo anche una testimonianza. Eh, eh, eh. Ecco Presidente, nel 2021. Il divario uomo-donna esiste ancora? Sia uh, a Mercato San che nel resto di Piano? Permane per... eh, gravemente dappertutto. A parità anche di Mansioni la donna è sempre eh, pagata di meno e eh, la cosa triste che eh, io ripercorro anche nella relazione di stasera è che eh, tante storture eh, eh, che eh, si possono chiamare storia no? eh, come eh, lo, lo sfruttamento del lavoro femminile nei campi perdura tuttora, tant'è vero che si è sentita l'esigenza dopo la morte di Paola Clemente di fare una legge contro il caporalato. E evidentemente c'è ancora molto cammino da fare, tuttavia ci sono delle prospettive che noi andremo a lanciare poi alla fine del nostro incontro. Presidente Romano diceva, Assessore Mamoroso che c'è molto cammino da fare per difendere i diritti delle donne. Sì, ovviamente il percorso è ancora lungo, infatti ce lo dimostrano tutte le conferenze che sono state organizzate nell'ambito del G20 e questo summit che ovviamente si terrà a dicembre. Noi abbiamo la presidenza in Italia e quindi dobbiamo sfruttare molto questa opportunità che ci viene concessa per dare voce a questo gap che purtroppo esiste ancora e che non ci consente di avere una parità tra uomo e donna, soprattutto a livello di diritti, a livello di eh, contributi, a livello di eh, crescita avanzamento di carriera delle donne. Questa serata l'abbiamo eh, fortemente voluta proprio perché vogliamo urlare che anche noi ci siamo, anche sul nostro territorio, soprattutto per le giovani donne, anche ovviamente con l'esempio di chi ha già lavorato, ha già provato a combattere per, per ovviamente i propri diritti, i diritti delle donne. Assessore, ovviamente gli ultimi 16 mesi sono stati condizionati, lo diceva anche la Presidente Romano, dalla pandemia. Ecco, superata questa fase, quali saranno le attività del suo assessorato per tutelare le donne? Magari All... iniziative anche nelle scuole coinvolgendo gli studenti? Sì, ovviamente noi come Commissione ci siamo sempre impegnate per la violenza sulle donne, perché anche se non lo vogliamo dire, vogliamo dire che l'abbiamo superata, in realtà è ancora latente questo problema, è presente e deve essere combattuto. Sì, ci impegniamo con, soprattutto nelle scuole per portare avanti alcune iniziative e eh, ovviamente anche tra le giovani donne, con, eh, con il forum dei giovani, soprattutto per, per lanciare questo messaggio tra la popolazione giovanile e ovviamente anche le iniziative che aveva già citato la Presidentessa Romano, l'intitolazione del Largo per lasciare insomma, un segno tangibile.